volta mi sono tutta bella non ti congegnerata che non mi sono bella truccata quindi ci tenevo a fare questo video che è che riccio non che video blog perché sarà un video blog questo non è un video blog come tutti quelli che fanno video blog reali però vabbè lo volevo solo fare questo video blog per intrattenervi un po' di più questo è un video blog morning routine perché come avete visto mi sono lavata la faccia insieme a voi e anche i denti, non è bello da vedere ma vabbè ognuno fa quello che crede nel proprio canale, comunque queste sono le mie unghie ancora non si sono rovinate quindi, eh, sì, quella che vedete di là vedete, è la mia borsa perché non so se oggi esco o meno ma almeno ho la borsa già pronta qua in sale infatti la lupissima del video è qui, in sala ho oh, il mio bel computer questo un po' zocco, ma vabbè, eh, perché se mi viene in mente di fare il video ta, che li faccio, mm, vabbè, nulla. Tanto per dire che voi ah, perciunta questa parte c'è la finestra, l'entrata sarebbe porta finestra, come la vogliamo chiamare, questa, vedete? Sì, è l'entrata. la apro un po' a Fare questo video morning routine aggiornata perché volevo aggiornarla e quindi vado a vedere un prodotto diverso da quello che ha fatto eh, la Roche Posay come detergente, ovviamente è un campioncino, non, non è nulla di che. però il campioncino che mi ha aiutato tanto per fare andare via queste chiazze di, di occhiaie che ho perché veramente vedete. È ancora un po' un panda, però non è un panda come prima che era a chiazze, non so cosa si possa vedere dal video, speriamo che non sia ancora nera, perché prima era inguardabile, era nerissima. Gli occhiai, avevo proprio un panda allucinante. In farmacia ho preso la roche pose un detergente usa di gel per ehm, come dire, farmi sparire queste cavole di occhiaie che non ne volevano sapere di andarsene via. Poi ho preso anche una crema eh, Telematologicamente, sempre della Rochefusè, testata non sugli animali, ma in laboratorio. Adesso non so bene, non mi voglio fare esperta quando non lo sono. E quindi, nulla, mm, ho preso una, sempre una crema della Rochefusè per passarmela nei punti interessanti insomma sul viso non sulle occhiaie ma vabbè io la passo anche sulle occhiaie perché voglio che mi spariscono queste cose ora non voglio dare allarme si sì, ah che bello le occhiaie mi sono sparite no perché ce l'ho ancora però nel frattempo metto il correttore e, e niente comunque sono datate da un farmaco sto prendendo per gli occhi ovvero da un collirio che non sto a dirgli come si chiama e chi è come e perché perché sono cose mediche, io di medicina non capisco una, ma una mazza e quindi ho detto eh, se dipende proprio dal collirio io preferisco trovare un rimedio più specifico ossia eh, cercare di di aiutarmi a sparire queste macchie queste questo contorno, bello nero e nulla. Questo era tutto, poi ragazze mie. Ehm, più tardi, se mi riesce a fare un video, come dire, un video tag, non lo so ancora perché io non so. Tutte le volte che faccio video, cosa succede? Ehm, mi tocca stare, lo so che anche voi lo fate, eh, stare ore e ore a telefono o a computer per montare un video ma io allucinante, sono lenta perché io l'editing non sono bravissima a montare video, sono proprio una frana. Infatti, perché voi mi vedete che non taglio nulla perché non riesco a tagliare nulla, non so neanche io da dove cominciare a tagliare eh, i pezzi morti i momenti morti, vabbè appena provo a, a chiudere, appena chiuderò, appena vabbè, appena vi saluto mh, come dire, provo a tagliare questo video, non so cosa, cosa mi riesci di tagliare non voglio promettere niente, ma uh, vorrei riuscire a tagliare i video dove ci sono, vabbè, questo video se casomai, mh, come dire, vedo momenti morti, perché a me i momenti morti non mi piacciono per niente nei video degli altri, figuriamoci vedere i miei, i miei per carità i miei video sono belli, ma non sono sta gran figata, diciamo, figata pazzesca, lo so dire. Quindi voglio eh, evitare di annoiare la gente, già so che annoio la gente di mio, perché eh, mi è stato detto da alcune persone senza profilo, tra l'altro, sì lo so, faccio sempre il polemica. Ma io non sono contenta, non sono io se non faccio polemica. Vi stavo a per dire ehm, che mh, ogni volta c'è qualcuno senza profilo che eh, ha sempre da ridire perché o non so parlare, perché non è vero, vabbè, nella vita reale so parlare, ma eh, anche come so che è vero, non so parlare, ma non potete dire che non so coniugare un verbo con un altro, perché. State dicendo una fantomina che non ce n'è da nessuna parte. Bugie e bugie al nastro quindi, ragazze, che dirvi, ehm, sì, mi diverto a fare video su YouTube, ma non mi aspetto nulla da chi eh, pretende che io mh, faccio video fatti, tipo mh, quelli perfetti, eleganti, dove tutto è bello perfetto. Nine non esiste perché io non sono perfetta ma nessuno è perfetto cosa c'è qui aspettate un secondo cos'era aspettate un attimo allora scusate un secondo ma qua non so se era una mosca una vespa che diavolo era ma mi ha preso un colpo, perché io ho il terrore delle vespe. Quindi, perdonatemi se avete visto qualche brutto scarpo, questi pezzi li taglierò, di sicuro. Devo riuscire per posto a tagliare questi video, perché veramente non si può vedere. Non so se dietro l'avete visto, o lì da una parte, ma um, non posso vedere io le vespe, o i, vabbè, qualsiasi tipo di insetto volante sia, mi fa schifo, quindi vabbè, nulla. E niente ragazzi, io adesso vi saluto perché è veramente è durato troppo il video. Ah, ieri c'era Sissi, ieri c'era Sissi su Canale 5. Cioè, anche adesso è Canale 5. E poi c'è Forum, ma io non me lo guardo mi sa tanto. Forse esco, non lo so. Vediamo. E niente ragazzi, questo era tutto. E basta. Ho fatto le unghie ieri, non so se ve l'ho detto. E Basta. Non ho mai fatto il letto Vabbè non l'ho fatto io in realtà E poi ovviamente ho oh, uh... Madonna queste mosche Mi danno un fastidio ehm, Nulla Alla fine ho anche eh, Lavato per terra tutto Ma non ho fatto il video della polizia Io non so queste mosche Vabbè raga mettete un like se vi è piaciuto il video Commentate, iscrivetevi e attivate la campanella Ciao un bacio